Buonasera a tutti, questa sera vediamo gli ultimi argomenti teorici che ci mancano, gli ultimi argomenti teorici grossi, quelli che poi vi permetteranno di completare tutti gli esercizi che si presenteranno anche all'esame. In particolare oggi vediamo gli alberi e le code. Abbiamo già visto gli alberi quando abbiamo introdotto i grafi, e se, se qualcuno si ricorda la definizione di albero è un grafo non orientato, aciclico e connesso. Infatti abbiamo detto che l'albero è quella struttura dati, è quel grafo che contiene il numero minimo di archi per mantenere tutti i vertici connessi, passerebbe un solo arco in meno e il nostro grafo non sarebbe più connesso altrimenti si chiamerebbe foresta, se, se si perde la proprietà di connessione si, si parla di foresta. Gli alberi, oltre che essere una tipologia di grafi, sono una struttura dati estremamente importante in informatica, perché permettono di risolvere una serie di problemi eh, comuni per via delle proprietà che adesso andremo ad analizzare insieme. C'è una differenza sostanziale nel modo in cui gli alberi vengono visti da qualsiasi persona e dagli informatici, perché per gli informatici un albero ha le radici in alto e le foglie in basso, quindi come, la fi come nella figura di destra. Quindi, cos'è un albero? È una struttura gerarchica con un insieme di nodi e di archi, gli archi che collegano i vari nodi. Come ho detto, che è, è una struttura dati fondamentale nella programmazione. Una struttura non lineare che permette di rappresentare una gerarchia e, oserei dire, anche piuttosto intuitiva. In genere eh, anche chi non l'ha mai vista dal punto di vista formale non ha problemi a identificare un albero quando vede una gerarchia. E, è molto efficiente. Tra le proprietà più importanti troviamo l'efficienza nel riuscire a trovare degli elementi in questa struttura dati nell'inserzione e nella cancellazione. Abbiamo visto che ci sono altre strutture dati, come ad esempio gli hash, che forniscono delle proprietà simili, quindi efficienza nel trovare, nell'inserzione e nell'eliminazione, però vedremo che gli alberi avranno delle proprietà in più, a volte molto interessanti. Un esempio di albero è la gerarchia delle classi di JavaFX, l'abbiamo vista qualche lezione fa, e eh, possiamo dire che questa non è nient'altro che una rappresentazione ad albero, dove abbiamo un nodo radice, poi diversi nodi intermedi e alla fine abbiamo i nodi foglia. Un altro, un altro esempio è l'ordinamento dello stato italiano, e di nuovo definisce una struttura gerarchica che può essere molto semplicemente implementata sotto forma di albero. Quindi, vediamo quali sono le basi dell'albero nella programmazione. Abbiamo detto che ci sono dei nodi che sono connessi a degli archi. I nodi rappresentano degli oggetti delle entità, più o meno complesse, e gli archi rappresentano la relazione che sussiste tra questi nodi. Abbiamo detto che l'albero è un grafo non orientato. Potremmo anche considerarlo orientato. Di solito non si indicano ehm, le, le frecce, perché la direzione è quella che va dal nodo radice verso i nodi foglia. Una caratteristica interessante è che per ogni nodo esiste un, un solo percorso che permette di raggiungerlo. Ad esempio, in questo, in questo caso, se volessimo... Arrivare all'elemento snake, serpente, l'unico percorso che permette di arrivarci è quello che passa da, se vogliamo partire ad esempio al nodo radice, quello che passa dal nodo radice, poi passa ai rettili e infine al serpente. Quindi l'albero presenta sempre un solo cammino per ogni, ehm, per ogni nodo, appunto perché è connesso ed è aciclico. Il fatto che non presenti cicli: appunto, implica che non ci siano più cammini. All'interno di un albero identifichiamo il nodo radice, il nodo root, il nodo leaf, i nodi leaf che sono i nodi foglia, il nodo root è il primo, quello in alto nella gerarchia, i nodi foglia, invece, sono quelli che si trovano in basso. Poi identifichiamo i nodi intermedi, che sono tutti quelli che non appartengono al nodo radice e ai nodi foglia, Infine identifichiamo gli archi e i cammini. L'arco collega due nodi, invece il cammino identifica una sequenza di archi. C'è una struttura, eh, un, un albero identifica una struttura gerarchica e ehm, si parla di, di nodo padre e di nodo figlio, quindi rispetto a un nodo è possibile identificare quello Ante, subito antecedente come nodo padre, invece i nodi successori sono i nodi figli. Poi si parla di nodi fratelli, si parla di discendenti successori, di antenati predecessori. così come in un albero genealogico ad esempio. Si parla inoltre di visita e di attraversamento. Cos'è la visita? La visita significa applicare una funzione, da noi definita, che esegue delle operazioni su ciascuna entità, su ciascun nodo dell'albero. Se l'albero è molto semplice, quindi come nodi dell'albero abbiamo semplicemente dei numeri, degli interi, una visita potrebbe essere la stampa di questi numeri, ma non è detto che sia semplicemente una stampa. Potrebbe essere una qualche operazione più complessa, quindi non confondiamo la visita con una stampa. Visita, visitare comunque significa applicare una qualche funzione da noi programmata a ciascuna e processare un nodo. L'attraversamento invece... Significa visitare in modo ordinato, secondo una qualche logica, tutti i nodi, in questo caso di un albero. Cos'è il livello? Il livello di un particolare nodo si riferisce al numero di step, quindi al numero di passi, necessario a raggiungere un nodo a partire da quello radice. E il nodo radice si assume a essere a livello 0. Invece l'altezza si riferisce alla lunghezza del percorso a partire da un nodo fino a quello al nodo foglia. L'altezza di un albero coincide con la lunghezza, con il numero di livelli, a partire dal, numero, dal numero di livelli che permette di collegare il nodo radice con il nodo foglia. E un albero con, so, con solo un... Con solo, il nodo, con solo il nodo radice ha altezza pari a 0 quindi facciamo un attimo di facciamo questo esempio proviamo a risolverlo qual è il numero di nodi? il numero di nodi di questo albero è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 direi 3, 4, 7, 8, 9 sì. quindi questo albero ha 9 nodi e ha un'altezza che è pari a 1, 2, 3, 4, che è uguale anche al numero di livelli. Le foglie sono i nodi che non hanno dei figli, quindi sono C, D, F, H, I. I nodi interni sono tutti quelli che invece hanno dei figli, quindi G, E, B ed A. I nodi antenati di H sono G, E, B ed A, invece i nodi discendenti di B sono E, G, H e I. Invece i fratelli di E sono D ed F. Un esempio molto semplice però giusto per, avere una terminologia, per essere sicuri della terminologia. Vediamo quindi, questa è una rappresentazione di, di un albero in, in, dove, i nodi, dove i nodi sono degli interi. E una possibile, ci, ci chiediamo, come è possibile rappresentare questo albero in programmazione? Se volessi, volessi creare un programma con questa rappresentazione, come potrei fare? Beh, di sicuro una possibilità è quella di utilizzare una qualche libreria dei grafi, come ad esempio JGraphT. Il problema è che utilizzare una libreria dei grafi per rappresentare un albero non è la scelta ottima, perché, non è, perché è una libreria molto generica, permette di fare un sacco di operazioni e non è specifica per gli alberi. Quindi sarebbe meglio un'implementazione ad hoc specifica per gli alberi. E una, una possibilità prevede quella di salvare all'interno di ciascun nodo la lista dei nodi figli. Quindi potrei creare una classe nodo, dove questa classe nodo contiene sia il dato, in questo caso un semplice intero, ma poi anche una lista di altri nodi che sono i nodi figli. Ehm, Un'altra possibilità potrebbe anche essere quella di non soltanto aggiungere i figli ma anche i fratelli, quindi quelli che sono allo stesso livello. Si potrebbe anche avere poi il puntatore, ad esempio, il nodo padre. Quindi ci sono differenti rappresentazioni e bisogna scegliere quella adatta in base alle proprie esigenze. E questo esempio è un altro tipo di rappresentazione che veniva utilizzata nei primi computer negli anni 70. Comunque non vorrei troppo entrare nei dettagli del codice perché di fatto non utilizzeremo mai gli alberi nel, nei nostri programmi in modo diretto, mai direi in modo indiretto. Quindi, sia tramite la libreria JGraphT oppure tramite una tree map, eccetera. Però cerchiamo comunque di, di comprendere appieno questa struttura dati perché, in parte, l'abbiamo già anche vista con la ricorsione, però non l'abbiamo mai studiata. E quindi, potrebbe essere un'occasione per, per vederla più nel dettaglio. Abbiamo detto la differenza tra visita e attraversamento, dove la visita significa applicare una determinata funzione ad ciascun nodo del, dell'albero, e l'attraversamento invece, scusate, la visita significa applicare una determinata funzione ad un nodo in particolare, invece l'attraversamento significa applicare la visita a tutti i nodi secondo un particolare criterio. E quindi ci chiediamo, come facciamo a visitare un albero? Beh, l'albero è una struttura dati che ci, può, ci, può, ci ricorda la ricorsione infatti quando parlavamo della ricorsione abbiamo detto che la ricorsione ci permette di risolvere tre tipi di problemi ci permette di risolvere dei problemi come ad esempio quello del calcolo del numero di Fibonacci del fattoriale di un numero quindi dei problemi che al loro interno contengono realmente una procedura ricorsiva ossia, sono problemi che hanno una formuletta che si ripete e quindi diventa molto semplice applicarli come, implementarli come con un metodo ricorsivo. Poi abbiamo visto che la ricorsione permette di esplorare lo spazio delle soluzioni, quindi abbiamo un problema, un problema di ottimizzazione, ad esempio, dobbiamo trovare la soluzione migliore, che potrebbe essere quella che abbiamo visto nei vari laboratori, come esempio la sequenza delle varie città che il commesso viaggiatore doveva, o, o, o l'operaio, se non mi ricordo, che doveva toccare per per effettuare i vari interventi di manutenzione quindi abbiamo uno spazio delle soluzioni particolarmente ampio e dobbiamo esplorarlo e quindi applichiamo il metodo ricorsivo per valutare tutte le possibili, le possibili soluzioni poi abbiamo visto che con diversi criteri è possibile limitare questo spazio infine può essere utilizzata per, fare, per effettuare proprio la visita di un albero questo perché l'albero la come struttura dati, se vi ricordate, è proprio un parente stretto di come la ricorsione poi funziona. Infatti, se volessi visitare un albero, se volessi implementare la visita di un albero, questo è il codice, che vi ricorderà di sicuro una struttura semplificata molto simile a quella che vi ho passato. Quindi all'inizio della visita fai qualcosa sul nodo, che potrebbe essere ad esempio stamparlo, ma ho qualche operazione più complessa, e poi per tutti i nodi eh, figli del nodo corrente chiama la visita quindi questo qui è un classico semplicissimo algoritmo di ricorsione che fa qualcosa su ciascun nodo e poi viene richiamato sui nodi sottostanti ed, ed implementerebbe una visita in profondità dell'albero quindi partirebbe dal nodo radice Prenderebbe il primo cammino di sinistra, andrebbe fino in fondo, poi tornerebbe su, e man mano risale di un livello e cerca di andare nel, nel ramo di destra. Ovviamente se c'è qualsiasi problema interrompetemi, domande, eccetera, non fate problemi. La, quindi un esempio questo qui, un esempio di visita è questo qui. Prima stampo i dati, ci sono due if che però servono semplicemente a, a, a creare una visualizzazione un pochino migliore quindi possiamo benissimo ignorarli questi due if perché semplicemente stampano una parentesi aperta e una parentesi chiusa però ignorandoli vediamo che il programma semplicemente stampa il dato e poi richiama la visita sui nodi figli quindi un semplicissimo esempio di ricorsione da notare che eh, non è detto che queste operazioni che debbano essere effettuate sempre su ciascun nodo debbano essere fatte prima di richiamare la ricorsione sui nodi, sui nodi eh, figli potrebbe, potrebbe, potrei benissimo applicare le mie operazioni alla fine della visita dei nodi figli per diverse ra ragioni, vedremo poi un, un esempio tutto chiaro sugli alberi, sulla, su questa introduzione molto generale sugli alberi? Se non avete domande passiamo ad una tipologia particolare di alberi che si chiamano alberi binari. Gli alberi binari hanno una proprietà molto interessante, ossia ciascun nodo ha al massimo due nodi figli. E Si può quindi parlare di figlio di sinistra e figlio di destra ma anche di sotto albero subtree di sinistra e subtree di destra quindi l'altezza eh, di eh, cerchiamo di capire se, un albero, eh, se abbiamo un albero binario e questo albero binario è bilanciato cosa significa bilanciato? gli alberi binari possono essere Detto molto semplicemente, belli o brutti? Sono belli se sono pieni, quindi non hanno tanti buchi. Sono molto brutti se invece cominciano ad avere dei buchi. In questo caso qua ci sono dei buchi perché manca un nodo qui in basso a sinistra, poi un altro nodo qui in basso a destra e due diversi nodi in basso a destra. Il fatto che manchino dei nodi sulla destra non ci preoccupa molto, però il fatto che ci siano dei buchi sulla sinistra è un pochino di più. Quindi questo non è un albero perfettamente bilanciato. Cos'è un albero perfettamente bilanciato? Lo vedremo forse nella prossima slide. Comunque un albero bilanciato è un albero dove l'altezza eh, tra eh, il ramo di sinistra e il ramo di destra differisce al, al massimo di 1. Quindi hanno più o meno la stessa altezza. Se, siccome però è un albero binario, qual è l'altezza dell'albero con n nodi? Qualcuno me lo sa dire? E, diciamo, consideriamo il caso di un albero bilanciato. Quindi abbiamo un albero bilanciato, abbiamo n nodi, sappiamo che al massimo un nodo può avere due figli, qual è l'altezza di questo albero? L'altezza è il logaritmo di n, ossia il logaritmo, in base 2, del numero di nodi dell'albero. Quindi, questo significa che se è bilanciato, un albero di altezza H avrà al massimo 2 elevato ad H meno 1 nodi. Le, le definizioni, qua c'è una nota: le definizioni di bilanciamento possono variare da libro a libro, quindi non esiste, può non esistere una definizione unica. Si parla poi di alberi binari completi. Un albero binario completo è un albero, con pochi, buchi, un albero binario con pochi buchi e in particolare gli unici buchi sono sulla sinistra. Quindi deve essere completo, fino, deve avere tutti i nodi fino al livello meno uno, fino al livello massimo meno uno. Forse devo abbassare un pochino il parlante per evitare che... Mi sentite ancora? Sì. Ehm, quindi è un albero che ha tutti i nodi fino al livello massimo meno 1. e invece sul livello massimo ha dei buchi soltanto sulla destra quindi è sulla sinistra è completamente riempito tranne alcuni nodi sulla destra perché è importante parlare di albero bilanciato di albero completo eccetera perché la proprietà del logaritmo, ossia il fatto che l'altezza sia il logaritmo del numero di nodi, è importante perché ci dà un limite sulla complessità delle operazioni sull'albero. Quindi se l'albero non è bilanciato o non è completo e quindi ha un sacco di buchi all'interno della sua struttura, non è più una struttura dati efficiente, perché l'altezza non è più legata dal logaritmo. Numero, per, sì, perché non c'è più questa, questa relazione logaritmica tra l'altezza e il numero di nodi inoltre il fatto di avere un albero completo, avere un albero binario completo, permette di implementare l'albero come un array infatti se assegniamo un, un identificativo numerico a ciascun elemento dell'albero, in questo caso la assegniamo 1, b2, c3 e così via e lo implementiamo come array vi faccio notare alcune proprietà interessanti ad esempio se da A che il nodo radice volesse ottenere i nodi figli dovrei moltiplicare il suo identificativo per 2 quindi 1 per 2 fa 2 e otterrei il figlio di sinistra se lo moltiplico per 2 e assommo 1 ottengo il nodo di destra se da C voglio tornare ad A divido per 2 e prendo la parte intera e quindi ottengo il nodo 1 quindi ho tutta una serie di proprietà molto interessanti che mi permettono di spostarmi all'interno all dell'albero all dell della rappresentazione. E questa è una rappresentazione specifica per l'albero binario, perché non vale se ho un albero con un numero diverso di, eh, di nodi, di nodi figli per ciascun nodo. Quindi in definitiva un albero binario completo può essere salvato in modo efficiente in una struttura dati di tipo array. Prima vi ho parlato di alberi bilanciati, alberi completi, quando è che invece l'albero binario degenera e non è più efficiente come struttura? Quando abbiamo una, uno sbilanciamento completo, come in questo caso, dove l'albero assomiglia più ad una lista di elementi piuttosto che a un albero come abbiamo visto prima. Esistono però tutta una serie di tecniche di, di ribilanciamento che fanno sì che eh, quando si inserisce o si toglie un elemento sia possibile ritornare ad, una, ad un albero bilanciato. Quindi quello che succede è che l'albero magari si crea durante l'evoluzione del programma, quindi man mano che il programma va avanti, quest'albero viene modificato, ma ad ogni modifica, ad ogni modifica segue un'operazione di ribilanciamento, che fa sì che l'albero rimanga comunque sempre bilanciato, completo, eccetera, in modo tale che tutte le proprietà viste finora eh, sussistano. Riguardo invece all'attraversamento di un albero, Esistono tre diverse possibili modalità che vengono identificate, che vengono chiamate, quelle in pre-order, in-order e post-order. Ora, pre-order cosa significa? Prima si processa il nodo radice, poi si passa al sottoalbero di sinistra al sotto, e poi al sottoalbero di destra, ed è una procedura ricorsiva, quindi processa il nodo radice e poi richiamo la visita sul sottoalbero di sinistra, quindi di nuovo processerò il, nodo, il nuovo nodo radice di questo sottoalbero e così via. Invece in order significa processo, sotto, inizio esplorando il sottoalbero di sinistra, poi quando ho finito la visita ricorsiva su di sin, sul ramo di sinistra, esploro il, il nodo radice ed infine applico la procedura ricorsiva sul sottoalbero di destra. Il post order, infine, è la terza possibilità, ossia esplora il sottoalbolo di sinistra, il sottoalbolo di destra e poi il nodo radice. Quindi ricapitolando, pre order significa nodo radice, sinistra, destra. In order, sinistra, radice, destra. Post order, sinistra, destra, radice. Quindi la differenza... <ride> Quindi si esplora sempre l'albero di sinistra prima di quello di destra, quello che cambia è, la è quando si esplora il nodo radice. Quindi facciamo degli esempi. Ma vedremo che poi c'è un trucchino che renderà il tutto molto più semplice. Questo è un trucco. Ora, se vogliamo fare una visita pre-order di questo albero, come facciamo? Ora, nella visita pre-order abbiamo detto che si parte dal nodo radice poi si passa sotto l'albero di sinistra e poi quello di destra. Quindi, una radice 17, 14, eh, 41, passo sotto l'albero di sinistra, torno al 29, che è di nuovo il sotto albero di sinistra, passo al 29, che è sotto albero di sinistra, poi il 41 l'ho già esplorato, passo al 6, poi 9, poi 81 e 40. Vediamo se... Sì. Quindi, di, di, quindi ho fatto prima 17, una doradice per primo. Poi passo sotto albero di sinistra, 41, 29, 6, 9, 81, 40. Nel caso della visita in order, si parte... In quella in order abbiamo detto che si parte dal sottoalbero di sinistra, poi il nodo radice e poi il sottoalbero di destra. Quindi qual è il sottoalbero di sinistra? Rispetto a 17 è 41, rispetto a 41 è 29, quindi il primo è 29. Quindi 29, poi il nodo radice di 29, è, cioè il nodo padre di 29 è 41, quindi 29 è 41, poi il albero di destra, 6. Vado su di un, di un livello rispetto alla ricorsione, nodo radice 17, poi a questo punto esploro il sottoalbero di destra, partendo però dal sottoalbero di sinistra, perché a sua volta viene richiamata la visita sul sottoalbero di sinistra, quindi 81, 9, 40. Insomma, sembrerebbe un pochino complicata. Vediamo però, esiste un trucco. Se costruisco il cammino, che eh, di fatto circonda eh, il nostro albero, quindi tocca tutti i vertici sia all'interno che all'esterno, cosa vediamo? Che se noi prendiamo tutti i punti in cui il, questo cammino rosso tocca un nodo sulla sinistra, abbiamo la visita in pre-order. Se prendiamo tutti i vertici, l'ordine in cui i vertici vengono toccati dal segmento orizzontale, quindi in basso, diventa una visita in order. Se invece prendiamo l'ordine dei nodi con cui questi vengono toccati dal, segme dal segmento di destra, sulla destra, allora abbiamo la visita in post order. Quindi se noi volessimo fare la visita in pre order, partiamo con 17, 41, 29... 6 9 81 40 è lo stesso con gli altri quindi esistono tre tipi di visite su un albero potete sia calcolarle pensando a come la procedura ricorsiva funzionerebbe nel caso di una visita eh, prefissa, infissa, postfissa Oppure potete disegnare, se volete calcolare la mano, vi consiglio di disegnare questo cammino e poi pensare a dove ciascun nodo viene toccato, sulla sinistra, sulla destra o in basso, e in base a quello fare il tipo di visita. O perlomeno guardare dove un nodo viene toccato in base al tipo di visita che dovete fare. Questo qui è un altro esempio che vi consiglio di, di risolvere siccome è un pochino più complicato vi consiglio subito di partire con il disegno del cammino perché queste notazioni però per, perché queste visite prefissa, infissa e postfissa sono importanti perché nel 24 un esperto di logica matematica ha, eh, ha, ha notato che Esprimendo un'espressione matematica in una notazione chiamata prefissa o anche notazione polacca non è necessario inserire le parentesi. Quindi se ho una notazione come questa, come una formula, quindi 3 per aperta parentesi 2 più 7 e l'esprimo come una notazione prefissa in cui L'operatore precede gli argomenti, quindi per precede 3 e 2 più 7, e poi il più precede il 2 e il 7. Quindi è possibile eliminare le parentesi, però l'espressione rimane comunque chiara. Ossia elimino le parentesi perché non ne ho bisogno. E Alcuni studi dicono anche che questo è il modo in cui il nostro cervello, in modo automatico ed inconscio, eh, calcola le diverse operazioni matematiche. Inoltre esiste una conseguenza molto interessante di questa notazione prefissa. Invertendo l'ordine e quindi ottenendo la notazione prefissa, eh, la notazione postfissa, ossia o la notazione prefissa inversa, si ottiene la notazione polacca inversa, che è quella che viene utilizzata in alcune calcolatrici, in particolare quelle della Hewlett Packard, Packard, quelle dell'HP, per implementare le diverse operazioni. Quindi, a differenza di prima, abbiamo, eh, abbiamo che l'operando segue i vari argomenti. Quindi 3, poi abbiamo 2, 7, il più, perché il più è relativo a 2, 7, e il per in fondo. Questo è molto interessante, perché esiste una struttura matematica, che è una, esiste una struttura dati che è lo stack che non abbiamo visto direttamente ma più volte citata perché è quella in cui, su cui si basa poi il funzionamento di, dei computer perché il computer il sistema operativo si avvale di due strutture dati principalmente che sono lo stack e l'IP lo stack è dove viene salvato lo stato corrente del programma, l'IP invece dove vengono allocati gli oggetti della memoria e quindi si è visto che utilizzando questa notazione, lo stack, la struttura dati dello stack è possibile implementare molto comodamente le diverse operazioni matematiche. Perché? Perché si fa il pop, che sarebbe, si prende dallo stack l'elemento più in alto, lo stack è una struttura dati di tipo eh, LIFO, ossia last in, first out, ossia l'ultimo ad arrivare, il primo ad uscire, quindi all'opposto rispetto alla coda del supermercato. E quello che succede è che si fa il pop, di quello che c'è nello stack in alto quindi in questo caso del PER e si sa che se è un'operazione di moltiplicazione bisogna prendere due, due argomenti, due numeri in questo caso però come, come primo numero non troviamo un numero ma troviamo un'altra operazione quindi sappiamo che dobbiamo di nuovo prendere due numeri che sono il 2 e il 7 preso il 2 e il 7, li sommo e, e metto il risultato di nuovo nello stack quindi il mio stack inizialmente aveva PER più 7, 2 3 tolgo il per, prendo due, mi aspetto due numeri, non trovo due numeri ma trovo eh, un segno, quindi devo prendere altri due numeri, calcolo il risultato di questa operazione e la rinserisco, quindi 2 più 7 fa 9, rinserisco 9 nello stack e troverò 3, 9 e per, a questo punto posso prendere il 9, posso prendere il 3 e li moltiplico, ottengo il risultato che è 27 e lo rinserisco nello stack. Con questo trucchetto e la notazione, eh, la notazione polacca inversa è possibile implementare in un calcolatore in modo molto semplice le diverse operazioni matematiche eh, senza la necessità di inserire le parentesi ma nonostante questo l'espressione matematica non è ambigua perché esiste un ordine, un ordine logico. E quindi qui nella foto si vede appunto un esempio di calcolatrice non proprio recentissima, però una calcolatrice della Hewlett Packard che molto probabilmente utilizza questa notazione eh, postfissa è un coprocessore matematico degli anni 80 il coprocessore è un, un, un circuito integrato che si abbina alla, alla CPU che si occupa esclusivamente delle operazioni matematiche un tempo forse erano separati oggi si cerca di integrare il tutto all'interno dello stesso eh, circuito integrato quindi, ritornando ai nostri alberi binari, vediamo che un'espressione matematica può essere rappresentata sotto forma di albero e eh, in base a come si visita, quindi se si visita in preorder, in order o post-order, otteniamo le diverse notazioni prefisse, infisse e post -fisse. quindi vi consiglio di, di, di fare delle prove ma otterrete lo stesso risultato di prima. Riassumendo, se avete un'espressione matematica con delle parentesi, potete rappresentarla come un albero. In base a come visitate questo albero, ottenete le diverse, eh, le diverse rappresentazioni alternative della stessa espressione matematica. In ultimo, ultimo argomento riguardo agli alberi. VST, Binary Search Tree. Abbiamo visto che gli alberi binari sono un particolare tipo di albero in cui ogni nodo ha, due, ha al massimo due nodi figli. Se aggiungiamo un'ulteriore un proprietà, ossia che il nodo di sinistra deve essere minore del valore del nodo radice o del nodo padre, otteniamo un albero binario ordinato, ossia esiste una relazione di ordinamento tra i diversi elementi. Quindi rispetto al nodo radice 55 i nodi che si trovano nel sottoalbero di sinistra hanno un valore che è inferiore a quello del nodo radice 55 e i nodi che si trovano nel sottoalbero di destra hanno un valore che è superiore. Quindi meno 3 si trova in questa posizione perché è minore di 55 e minore di 29, invece 42 si trova qui perché è, è minore di 55 ma maggiore di 29. Quindi la struttura dati BST binary search tree salva gli elementi in modo ordinato in modo tale che sia veloce trovare gli elementi e ottenere anche la lista ordinata. Ottenere anche questi elementi in modo ordinato. Attenzione però eh, a verificare che l'albero binario, binario sia effettivamente un albero binario di ricerca, un BST. Ad esempio in questo caso... Uh, meno 7 non è minore di meno 5 dovrebbe, dovrebbe trovarsi uh, in questa posizione qui quindi è sulla destra di meno 1 no scusate uh, meno 7 sì sulla sinistra no sulla destra di meno 1 e uh, perché è minore di meno 1 sì sulla sinistra di meno 1 scusate <ride> e invece si trova sulla destra di meno 5, questo è sbagliato, sarebbe corretto se non ci fosse il meno, ma ci fosse il più. Nel caso di un solo nodo invece è un, nodo, eh, è un albero BST valido. In questo caso 1.9 minore di 7.2, 9.6 maggiore di 7.2, direi che è un albero binario di ricerca valido. Attenzione allo stesso problema di prima che, che, che, che citavamo prima, ossia perché l'albero binario sia interessante deve essere bilanciato e possibilmente completo, perché altrimenti si ottiene una, una degenerazione dell'albero binario e le proprietà interessanti che sono legate alla complessità logaritmica in base a, a, sul numero di nodi si perdono. In questo caso qua abbiamo delle lettere quindi l'ordinamento è quello alfabetico e non funziona perché K dovrebbe essere alla sinistra di M e vabbè qua c'è tutta un'altra serie di esempi quindi quello che ci interessa è un perché gli alberi binari sono interessanti perché abbiamo detto ci permettono di ottenere gli elementi in modo ordinato perché sono una struttura dati che già memorizza gli elementi in modo ordinato. Quindi non, non è come nel caso di un array dove noi abbiamo un array, inseriamo un elemento e poi ordiniamo l'array. Qui proprio è la struttura dati stessa che nel suo funzionamento prevede l'ordinamento degli elementi. Inoltre, il fatto stesso che prevede l'ordinamento ci semplifica notevolmente sia l'inserzione, quindi sia il mantenimento dell'ordinamento, che La ricerca. Infatti, se volessimo cercare 31, come facciamo? 31 sappiamo che è maggiore di 18, quindi lo cerchiamo sul, sul sottoalbero di destra, ma è minore di 35, quindi lo cerchiamo sul sottoalbero di sinistra, ma, è, ma è maggiore di 22, quindi è sul sottoalbero di destra. E vedete che in 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 passi, siamo riusciti a trovare il nodo. Se invece avessi avuto un intero array, avrei dovuto iterare su tutti, quindi una lista, un, un vettore, avrei dovuto iterare su tutti gli elementi fino a trovare 31 o non trovarlo. E sarebbe stato molto più lungo, quindi permette di fare la ricerca in meno passi. Quindi la ricerca nel BST è eh, uno grande, la notazione 1 grande, vi ricordate, significa che ha una complessità pari a, a questa variabile qui, quindi una complessità lineare in base all'altezza, ma l'altezza all sappiamo che è legata dal logaritmo in base 2 al numero di nodi, quindi sappiamo che l'altezza, se l'albero binario è completo e bilanciato, è circa pari al logaritmo in base 2 del numero di nodi. Quindi trovare un elemento all'interno di un BST ha una complessità che è uno grande di logaritmo di n e se vi ricordate la lista delle complessità, parlare di una complessità logaritmica è un'ottima complessità, ovviamente è maggiore rispetto alla complessità grande di 1, perché non è una costante, ma è nettamente inferiore rispetto alla, a quella lineare, che a sua volta è inferiore rispetto a quella quadratica, cubica, eccetera. Quindi si parla di un'ottima complessità per una struttura dati. E Siccome abbiamo finito le diverse strutture dati, vi ripropongo la, la, la solita tabellina con le diverse complessità, che ormai conoscete benissimo. E quello che vi faccio notare è che l'ultima volta, quando abbiamo parlato di questa tabellina, avevamo parlato dell'hash, in particolare ad esempio dell'hash set, dove inserire un elemento, rimuoverlo e sapere se il set contiene questo elemento ha una complessità costante sempre che la funzione di hash sia fatta bene non abbia collisioni eccetera che è molto migliore rispetto alle altre strutture dati dove ad esempio la rimozione in un array era uno grande di n la rimozione in una lista è uno grande di n e il sapere se una lista contiene un oggetto è uno grande di n quindi una complessità ottima il BST rispetto all'hash ha una complessità leggermente ha una complessità superiore, perché è logaritmica, non è più costante. Tuttavia è ancora estremamente interessante, perché il set, se vi ricordate, è un insieme dove gli oggetti non sono duplicati, ma soprattutto non esiste un ordinamento agli oggetti. Ossia, se io stampassi il set in un qualsiasi istante, non stamperei gli oggetti ordinati, quindi non 1 2 3, ma gli oggetti in modo casuale, in base a come la funzione di hash... Eh, in base all'indice che la funzione di hash genera invece la proprietà del BST è che non solo permette la ricerca, la rimozione e sapere se c'è un oggetto in modo abbastanza veloce perché ha una complessità logaritmica ma al suo interno tiene, mantiene anche un ordinamento degli elementi e questa è una proprietà in più rispetto all'hash, quindi a volte ci sono dei casi in cui siamo disposti a sacrificare un pochino di performance, quindi siamo disposti ad andare un pochino più lenti, purché mh, perché ci sia la possibilità di mantenere i dati in modo ordinato, sia in fase, in fase di fin dalla fase di costruzione, quindi fin da quando li inserisco inizialmente sono già ordinati, non c'è bisogno di inserire una lista e poi ordinare la lista e um, ok direi che con questo abbiamo finito la parte sugli alberi avete delle domande? passiamo ora all'altro argomento della giornata che sono le priority queue che sono le code le code sono una struttura dati molto interessante perché sono quelle che utilizzerete nell'ultima grossa tipologia di esercizi che vedremo che sono le simulazioni le simulazioni non sono nient'altro che un esercizio in cui eh, dovete simulare l'andamento di, di un particolare sistema giusto per farvi un esempio potrebbe essere l'andamento di un magazzino quindi delle scorte di magazzino in base a degli eventi che si verificano, oppure potrebbe essere eh, lo spostamento di persone eh, tra, diversi, tra diversi aeroporti a seconda delle linee aeree che collegano i vari aeroporti. Quindi è necessario, per parlare di simulazione, è necessario processare degli eventi. E come inserire questi eventi? Si potrebbe, bisogna inserirli all'interno di una coda perché gli eventi, gli, eleme, gli eventi vanno processati secondo un ordine. E quindi la coda più semplice a cui si può, che si può immaginare è quella FIFO, ossia first in first out, il primo ad arrivare e il primo ad uscire. Ed è quella classica del supermercato, quindi mettete in coda davanti alla cassa, prima arrivate e prima uscite. Implementare una coda di questo tipo è abbastanza banale, si può utilizzare semplicemente una lista, quindi utilizzando un array list avete una coda, come si fa? Si, inserisce, si inseriscono gli elementi eh, all'interno di questa coda in una parte della coda, quindi ad esempio al fondo, e si estraggono però all'inizio, oppure si inseriscono all'inizio e si estraggono al fondo, bisogna estrarli dalla parte opposta perché sia una fifa, altrimenti diventa uno stack. E quindi diventa struttura dati di tipo l'IFO. Quindi non confondete tra le due, l'IFO significa eh, estraggo l'ultimo che ho inserito, FIFO invece estraggo il primo che ho inserito quindi quello più vecchio. E implementare questo non c'è bisogno di nessuna struttura dati particolare, basta utilizzare una cosa. Quindi, nel caso di una simulazione in cui gli eventi hanno tutti la stessa proprietà, si può benissimo utilizzare una FIFO una lista, un array list. Il problema è quando gli eventi hanno una diversa priorità associata. Un classico esempio è quello dell'ospedale, dove il paziente arriva in ospedale, viene assegnato un diverso codice, bianco, verde, giallo, rosso, E in base, viene assegnato in base alla gravità della situazione. E ovviamente con quale criterio vengono poi... Eh, vengono gestiti diversi pazienti in base alla gravità della situazione quindi un codice rosso verrà sempre gestito prima di un codice giallo e prima di un codice verde quindi possiamo immaginare diverse code la prima implementazione è quella di immaginare diverse code ciascuna relativa ad un codice quindi esiste il codice rosso la coda del codice rosso la, codice, la coda del codice giallo del codice verde del codice bianco e non si processa nulla in una coda prima che quella priorità maggiore non sia vuota. Questa è una possibilità, però qual è lo svantaggio di questa soluzione? È che questa soluzione richiede la definizione a priori del numero di, di, di, di priorità, perché devo creare in modo statico un diverso numero di code. Poi in questo caso ad esempio ho quattro priorità quindi è ancora gestibile, però pensate al caso in cui ho decine di centinaia di priorità diverse magari perché eh, sono la ditta di spedizione e ciascun pacco ha una priorità differente allora conviene, una, conviene pensare ad una struttura dati in cui gli elementi siano ordinati in modo tale che eh, come primo elemento pesco sempre quello che ha priorità maggiore quindi che come ordinamento si trova in prima posizione e quindi si parla di priority queue come posso implementare una priority queue potrei implementarla come lista e ogni volta rimuovere l'elemento con la massima priorità però sappiamo che la lista è una struttura dati lineare quindi per trovare l'elemento con la massima priorità è come se dovessi sapere se eh, la lista contiene un oggetto e quindi devo nel peggiore dei casi no, in realtà non nel peggiore dei casi ma sempre devo iterare su tutta la lista quindi se la lista contiene n elementi L'operazione di estrazione di quello a priorità maggiore è di n, Ottimo. Allora dico, ok, non utilizzo una lista, utilizzo una sorta di list. Va bene. Quindi è una lista che mantengo ordinata. Però se notate, eh, utilizzare una sorta di list non è, eh, è, è di più rispetto a quello, eh, di, quello di cui io ho bisogno, perché... Io vorrei soltanto estrarre l'elemento con la priorità massima. Non mi interessa sapere qual è il quarto elemento con priorità massima. Mi interessa sapere soltanto l'elemento con priorità massima. Quindi di fatto l'ordinamento è un qualcosa di più che è possibile evitare. Potrei utilizzare quindi un minor research tree, che al suo interno si sì, mantiene un ordinamento, ehm, che di nuovo potrei dire che, che in realtà è eccessivo rispetto ai miei bisogni, però permette le operazioni di ricerca rimozione e rimozione varie e con una complessità pari al log di n, mentre prima la rimozione era grande di 1 ma l'aggiunta era grande di n. Quindi tra la sorte list e il binary search tree è meglio utilizzare il binary search tree per via della complessità. In realtà poi vedremo che esiste una struttura dati apposta, che si chiama IP, che implementa proprio le Priority Queue, che verrà utilizzata proprio per implementare le Priority Queue, ed è una versione modificata rispetto al Binary Search Tree, con delle piccole differenze. Quindi parlando nello specifico di Java, se parliamo di code, ci riferiamo al ramo della gerarchia, dove abbiamo l'interfaccia Q, l'interfaccia coda. E in particolare ci interessa l'implementazione Priority Q. Vedete che l'interfaccia Q viene implementata sia dalla LinkedList, perché ho detto che la LinkedList è l'implementazione più semplice di FIFO. In alternativa, se abbiamo bisogno di una coda prioritaria, utilizziamo la Priority Q. Quali sono eh, i metodi dell'interfaccia coda? I principali sono questi. Sono aggiunta rimozione e poi eh, examine, che significa ottieni l'elemento senza rimuoverlo. Ci sono due versioni per di per ciascun metodo e questo quello che cambia tra un metodo e l'altro è come Java gestisce il caso in cui l'elemento non ci sia, perché ovviamente la coda potrebbe essere vuota, e quindi quando chiedo, oppure potrebbe essere piena, quindi se è piena e provo ad aggiungere, potrei io avere un errore, eh, se, rimuovo, ma è vuota, se cerco di rimuovere un elemento ma la coda è vuota, potrei avere di nuovo un errore, quindi nella versione safe, che è quella verde, eh, mi viene ritornato nulla, Invece nella versione rossa mi sembra venga, venga scatenata un'eccezione. Quindi in base alla logica del vostro programma decidete se è meglio eh, che venga generata un'eccezione, quindi poi gestire l'eccezione in caso di errore, oppure se fare il controllo sul diverso da nulla e sul valore ritornato. Ci sono moltissime implementazioni eh, delle code in Java. Vi, vi annuncio subito che noi utilizzeremo sempre la priority queue, quindi questo lo dico soltanto per vostro interesse. Esistono diversi, diverse implementazioni perché ci sono diverse esigenze, come esempio c'è tutta la famiglia delle blocking queue. Le, le blocking queue vengono utilizzate per implementare un pattern, che è quello del produttore consumatore, Quindi, che, che è un problema abbastanza classico in informatica. Immaginate di avere da un lato qualcuno che produce delle informazioni che potrebbe ad esempio essere un thread del programma che scarica delle pagine web e dall'altra parte avere il consumatore quindi un altro thread che deve consumare queste informazioni che deve processare queste informazioni quindi ad esempio deve processare le pagine web che sono state scaricate trovare non so, dei tag particolari all'interno questo è un classico pattern produttore consumatore dove si distinguono due aree del programma una che scarica i dati, una che processa i dati e questi dati potrebbero essere messi all'interno di una coda in modo tale da, da, da separare le due funzionalità eh, la blocking queue cosa offre in più rispetto ad una coda eh, classica offre la possibilità del, del bloccarsi del de, de bloccare il produttore nel caso in cui la coda sia piena quindi dice al produttore fermati perché non scaricare più pagine web perché la coda è piena quindi il, il consumatore indietro deve prima processare delle, eh, delle informazioni prima, di, eh, prima che tu possa aggiungere delle altre e allo stesso modo se invece è vuota blocca il consumatore quindi evita di ritornare un'eccezione ma semplicemente lo metti in attesa a noi non interessano perché usare il pattern produttore consumatore richiede di utilizzare eh, più thread credo e quindi utilizzare più thread noi non l'abbiamo visto e, perché altrimenti, se ci fosse un solo thread e si blocca quel thread, eh, quel thread rimarrebbe in attesa di un evento che però non, non, non, non riceverebbe mai, perché c'è un solo flusso di esecuzione del programma, non c'è nessun altro thread che inserisce quell'evento. Quindi, scartando le priority queue, poi, poi esistono un altro tipo di scusate, scartando le blocchi in queue, esiste un altro tipo di code che si chiamano dequeue. Dequeue è un, è un nome che si è assegnato a questo double-ended queue. E, eh, cosa significa? Significa che è una coda che permette l'estrazione sia in testa che in coda, quindi sia in testa che al fondo. Sono particolarmente flessibili, si pronuncia DECK, come mazzo e se si utilizzano in contesti particolari. Current Linked Queue è, thread, è una coda che è thread safe, quindi più Thread possono accedere alla stessa coda, ma di nuovo non ci interessa. Quello che noi utilizzeremo sempre sono le priori, Priority Queue. Quindi nel caso di una Priority Queue, cost la costruzione di una Priority Queue eh, è un'operazione o grande di 1, uno, quindi un'operazione costante, L'aggiunta eh, di un elemento nella nel priority queue è log n, quindi ci ricorda la complessità di un albero binario. La rimozione sugli elementi è costante, iterare sugli elementi è costante, pic che significa ritorna all'elemento minimo è, è un'operazione di nuovo costante, la rimozione invece è un log n, poi vedremo il motivo. Sites semplicemente ritorna il numero di elementi all'interno della coda. Quindi, eh, qual è la struttura dati che viene realmente utilizzata dietro una priority queue? Elip. Elip è una sorta di albero binario dove, dove per ogni nodo si hanno sempre due, al massimo due nodi e figli. La differenza è che è parzialmente ordinato. Infatti, se vedete, si perde la proprietà di ordinamento che avevamo definito prima perché 20 è, minore, è maggiore di 10, che è la radice, perché la proprietà del LIP è proprio quella di avere, il nodo radice, di avere come nodo radice l'elemento più piccolo. Infatti, vedete, 10 è più piccolo di 20 e 80, 20 è più piccolo di 40 e 60 e 40 è più piccolo di 50 e 99. Però tra 50 e 99 esiste comunque una relazione di ordinamento, come esiste tra 40 e 60. Quindi tra i nodi figli, i nodi figli sono ordinati, ma il nodo padre è il più piccolo di tutti. Questa è una struttura di dati particolarmente interessante perché nel nostro caso ci interessa sempre prendere quello a priorità il numero più piccolo. Sto parlando di più piccolo e quindi estraggo il numero più piccolo perché considero la priorità massima associata al numero più piccolo ma si potrebbe benissimo fare lo stesso discorso rigirando il tutto quindi parlando di priorità massima associata al numero più grande e quindi avere un ordinamento opposto comunque indipendentemente dall'ordinamento che si adotta il numero con priorità maggiore è sempre in testa quindi l'estrazione del numero con priorità maggiore eh, costa pochissimo perché è il primo elemento della di questa struttura dati ovviamente estra estrarre estrarre eh, in realtà pick che significa ritorna questo elemento in un'operazione costante se voglio invece rimuoverlo non è più costante come complessità ma è ha complessità logaritmica perché? perché se estraggo questo elemento non ottengo più un albero connesso non è più un grafo connesso ma diventa una foresta perché ho sotto l'albero di sinistra che è sconnesso a quello di destra quindi deve essere fatta un'operazione di, di rimaneggiamento dell'albero dove il nodo ve la spiego ma soltanto per vostro interesse il nodo 65 viene provato come nodo radice perché il nodo 65 è il più grande tra i vari nodi dell'albero viene provato in testa e poi a questo punto eh, si applica eh, un ordinamento, sia sì, il nodo 65 deve essere portato nella sua posizione che diventa quella tutta sulla sinistra perché il nodo radice deve essere più piccolo rispetto ai nodi foglia. Comunque indipendentemente da come funzioni poi l'IP sappiate che dietro la priority queue esiste questo tipo di struttura dati. Questo è un esempio molto semplice di ehm, priority queue create una priority queue come al solito, come tutto in Java, come tutte le collection, accetta un tipo generico, potrebbe essere una stringa come in questo caso, oppure un oggetto più complesso che voi definite, che è la particolare tipologia di evento della simulazione che vorrete andare a gestire, quindi l'arrivo di un paziente. Se l'arrivo di un paziente è perché è l'ospedale, metterete al posto di string paziente. Aggiungete degli elementi all'interno della coda e questi elementi vengono poi ordinati. A allora, cosa è dovuto l'ordinamento? Come tutto in Java, vi ricordate che per ordinare degli elementi ci sono sempre due possibilità, che sono, una, implementare l'interfaccia inter comparable e l'altra possibilità invece è quella di, eh, eh, di ridefinire il comparator. Quindi il comparable si definisce è un'interfaccia che quindi va implementata a livello di classe, mentre il comparator è un oggetto custom che viene creato nel momento in cui definite la priority queue questo permette di definire un ordinamento diverso rispetto al comparable perché potreste volere, una coda, volere creare una coda con un ordinamento particolare che non è quello di comparable quindi questo, ha rispetto, questo ordinamento qua ha priorità maggiore rispetto a comparable Avete delle domande su questa parte? Tutto chiaro? Allora, nelle prossime settimane sicuramente farete un sacco di esercizi sulle simulazioni. In realtà il laboratorio di domani è ancora sui grafi, però dalle prossime settimane passerete alle simulazioni e poi con il professor Corno vedrete anche degli esercizi in aula. Sfrutterei questo, questa mezz'oretta, questi 25 minuti ancora, per vedere la soluzione dell'ultimo laboratorio, perché era un pochino più complesso, tutto del punto 2 del laboratorio 9, se siete d'accordo, oppure se avete domande specifiche potrebbe essere un'occasione, o su qualsiasi laboratorio potrebbe essere un'occasione per per rispondere avete domande particolari? No. ora direi che possiamo vedere la soluzione del, dell'ultimo laboratorio La, il punto 1 bisognava semplicemente creare il, un, un, un grafo a partire dalle varie dalle tabelle che riportavano le diverse connessioni all'interno della metropolitana di Parigi, tra le diverse stazioni della metropolitana di Parigi. Il punto 1 era abbastanza semplice perché tutte le informazioni si trovavano, informazioni sugli archi, si trovavano nella tabella connessione informazioni sui nodi nella tabella fermata e poi una volta costruito il grafo bisognava selezionare la stazione di partenza di arrivo e calcolare il cammino minimo con Dijkstra invece il punto 2 era un pochino più ostico perché si diceva eh, non consideriamo soltanto le connessioni come eh, in termini di linea ma consideriamo anche le connessioni sulla linea. Questo significa, eh, siccome una stessa fermata può essere utilizzata da più linee, cerchiamo di separare eh, le, le diverse fermate sulla base della linea, in modo tale che calcolando il cammino minimo non si possa passare da, da una linea all'altra eh, cioè, senza calcolarne il peso. Perché, magari, perché nel primo punto si considerava come il peso dell'arco il tempo di percorrenza tra due fermate per una determinata linea. E il tempo di percorrenza era determinato dalla, velocità, a parte la, da, dalla distanza tra le due fermate, ma anche dalla velocità del treno. Quindi è possibile che eh, linee diverse avessero velocità di, di percorrenza diversa e quindi una linea fosse più veloce rispetto all'altra nel collegamento tra due fermate. In modo tale da e quindi nel calcolo del cammino minimo era possibile che magari tutto il cammino fosse prevalentemente sulla linea blu e poi per un tratto si passasse alla linea gialla perché quelle due fermate erano collegate più velocemente il problema di questa soluzione è che voi sapete se avete mai preso la metropolitana in, eh, in una città con più linee che comunque cambiare da linea ha un costo, ha un costo che è almeno è pari al tempo di attesa del nuovo treno sulla nuova linea e quindi volevamo creare un nuovo modello, un nuovo grafo che permettesse di, di, di, di modellare questo nuovo problema. Ossia, se cambio linea, devo inserire nel calcolo del cammino minimo il costo di questo cambio linea. E una delle soluzioni che ci è venuta in mente è questa quella di dividere, di separare ciascuna stazione con una stazione su una particolare linea. Ad esempio, in questo caso abbiamo la stazione Villers, eh, che... Ehm, è toccata da due linee, dalla linea blu e dalla linea gialla, e quindi come vertici del grafo, come nodi del grafo, non inseriamo più solo la stazione Villers, ma inseriamo la stazione Villers sulla linea gialla, e poi la stazione Villers sulla linea blu. Infine però dobbiamo anche collegare le due stazioni, perché di fatto sono la stessa, anche se ci sono due sottostazioni, una per linea, e le colleghiamo con degli archi che sono determinati dal, dal, dall'intervallo, della, eh, dei treni sulla linea di destinazione. Quindi se voglio collegare la linea gialla con la linea blu di questa stazione qui, questo arco avrà come peso l'intervallo dei treni sulla linea blu. Perché se cambio, quindi se passo la linea gialla alla linea blu, so che nel peggiore dei casi dovrò aspettare un intervallo pari alla frequenza di percorrenza dei treni sulla linea blu. E invece l'arco opposto è il peso dell'arco opposto sarà dato dal tempo di, dalla frequenza dei, dei treni sulla linea gialla quindi all'opposto quindi cosa, cosa cambia tra l'esercizio 1 e l'esercizio 2 nell'esercizio eh, 1 si prendevano le informazioni della tabella connessione e si creava il grafo su, eh, utilizzando soltanto queste informazioni nell'esercizio 2 invece le informazioni della tabella connessione servono per creare i collegamenti sulla stessa linea in più, però bisogna creare questi collegamenti tra le stesse fermate, quindi fermate che hanno lo stesso ID ma linea diversa. E quindi questa era la parte che bisognava aggiungere ed era un pochino difficile forse. Quindi cerchiamo di guardarla insieme per vedere se, se ci sono delle difficoltà. Allora, nella mia implementazione nella classe DAO ho deciso di utilizzare delle mappe quindi il DAO, i vari metodi della classe DAO non mi ritornano soltanto la lista delle fermate la lista delle linee ma mi ritornano delle mappe questo perché eh, ho deciso di per come, diciamo che questa scelta deriva da come ho deciso di creare la classe connessione infatti nella classe connessione eh, ho messo a parte l'ID della connessione, che è l'identificativo univo di questa classe, anche un puntatore alla fermata, un puntatore alla linea e un puntatore alla stazione. E il metodo più semplice che ho trovato è stato: prima nel model ottengo la lista di tutte le fermate, come una mappa tra un intero è l'identificativo della fermata e la fermata. Faccio lo stesso ottenendo tutte le linee e passo poi queste informazioni come argomenti al metodo getAllConnessioni. Quindi il metodo getAllConnessioni ottiene due mappe, sia una per le linee e una per le stazioni, e utilizza questa informazione per ricavare, a partire dall'ID della linea, della stazione di partenza e di arrivo, gli oggetti. In questo modo evito di duplicare gli oggetti, perché gli oggetti esistono una sola volta nel LIP, li ho creati nei primi due metodi li ho inseriti in una mappa, questo per la ricerca veloce, e poi semplicemente nella classe connessione crea dei collegamenti a questi oggetti già esistenti e quindi non li duplico. Perché duplicarli potrebbe creare dei problemi sia dal punto di vista dello spazio occupato sia dal punto di vista del grafo quando lo vado a creare. Quindi utilizzo gli id per ottenere gli oggetti, linea, stazione di partenza, stazione di arrivo, e poi crea un nuovo oggetto connessione con l'ID della connessione e poi questi tre oggetti che ricavo dalle mappe che ho passato a, a questo metodo. Quindi nel model, quello che faccio nel metodo CreaGrafo è prendere tutte le fermate, prendere tutte le linee, prendere tutte le connessioni a partire dalle fermate e dalle linee. E poi in ultimo ho un metodo che si chiama get all fermate su linea, che mi istituisce una lista delle fermate di eh, tutte quelle fermate che al loro interno hanno, più hanno una fermata specifica su una linea. Qui c'erano diverse possibilità di come implementare. Potevo ad esempio creare un metodo che dato una particolare fermata mi dicesse se questa fermata aveva una fermata specifica su più linee. Ho preferito invece creare un metodo che mi istituisse tutta la lista di tutte le fermate con l'identificativo sia della fermata che della linea. Però c'erano soluzioni equivalenti e comunque tutte corrette. Quindi, come vertici cosa aggiungo? Aggiungo fermate su linea. Quindi i vertici del grafo rispetto all'esercizio 1 cambiano, non sono più le fermate, ma sono fermate su linea. Fate però attenzione che in questo secondo esercizio cambiano soltanto gli oggetti, i vertici del grafo, gli oggetti del vertice del grafo, non gli oggetti dell'interfaccia controller, ossia nel controller quello che l'utente seleziona è sempre una fermata, non una fermata su linea. Quindi l'utente dirà sempre che vuole andare dall'aeroporto fino non so, alla stazione del Louvre. Non dirà mai, vuole andare dall'aeroporto linea 3 alla stazione del Louvre, linea 5. Perché immaginate un'interfaccia un in un vero sistema metropolitano, per un vero sistema metropolitano. L'utente non è già a conoscenza del percorso, altrimenti il programma non servirebbe a nulla. L'utente inserisce dove, dove vuole partire, e dove vuole andare, e poi il programma che sceglie la combinazione di linee migliori, sia come partenza che come arrivo. Quindi a questo punto bisogna... Quindi in fase 1 aggiungo tutti i vertici, uno per ogni fermata su linea. In fase 2 devo aggiungere tutte le varie connessioni. Come faccio a creare una connessione? Ehm, itero sulla tabella connessioni. La tabella connessioni già mi dà la fermata di partenza, la fermata di arrivo e la linea specifica. Quindi ho tutte le informazioni di cui necessito. Quindi posso eh, ricavarmi dalla, dalla tabella connessione, posso ricavarmi di quale fermata sto parlando e di quale linea sto parlando e poi posso unirle. Per unirle ho deciso di utilizzare, se vi ricordate, ci sono due metodi per creare un arco. Un metodo prevede di utilizzare add edge e di passare due parametri che sono le due fermate. Questo metodo al suo interno chiama il costruttore della classe dell'arco e restituisce l'oggetto costruito siccome però nel mio grafo ho deciso di utilizzare come arco una classe custom ho deciso di utilizzare un attimo che trovo la definizione ho deciso di utilizzare link perché voglio salvare nell'arco l'informazione della linea Eh, ho deciso quindi di estendere default weighted edge se ridefinisco una nuova classe come arco, ricordatevi che è importante inserire il costruttore senza parametri oltre a quello classico che accetta un parametro e questo perché, perché il metodo add edge non è a conoscenza dei parametri che deve passare a quel particolare costruttore che io ho definito e quindi chiamerà sempre e comunque il costruttore senza parametri quindi se utilizzate add edge come in questo caso ricordatevi sempre e utilizzate anche un oggetto custom come arco ricordatevi sempre di inserire il costruttore senza parametri altrimenti avete un'eccezione che vi dirà qualcosa come ehm, edge factory failed o qualcosa del genere L'alternativa è quella di utilizzare il metodo addEdge con tre parametri, dove, con, dove come terzo parametro ottiene, richiede l'oggetto già creato. Quindi un'alternativa era quella di crearmi il link, creare un nuovo arco in cui setto tutti i parametri e di passarlo già costruito al metodo addEdge. In questo caso se utilizzo questa seconda soluzione, non sarebbe stato necessario ridefinire il costruttore senza parametri, perché non l'avrei mai utilizzato. Un altro controllo molto importante che, altrimenti, che, che dovete fare, altrimenti non, il programma non funzionerebbe, è quello di controllare che l'oggetto restituito sia diverso da null. Perché se, inserite un arco, eh, se provate a inserire un arco, ma questo arco esiste già, esempio tra la stazione A e la stazione B un arco orientato ma per qualche motivo l'avete già inserito la seconda volta non verrà più costruito un nuovo arco perché all'interno di libreria JGraphT controllerà l'esistenza di quell'arco in tal caso restituirà un oggetto null e quindi dovete fare il controllo altrimenti chiamate dei metodi su un oggetto null e quindi il programma si pianta quindi direi ricordatevi se utilizzate ad edge due cose, il costruttore senza parametri de, sulla classe dell'arco e poi il secondo di effettuare il controllo che sia diverso da null, sempre anche perché eh, i dati che prendete dal database molto probabilmente saranno dati reali i dati reali hanno tutte le porcherie che, che si può immaginare, quindi sono ripetuti eh, sono a volte incompleti eh, potrebbero essere sbagliati, proprio come nella loro struttura eccetera, quindi bisogna quando si lavora con i dati reali bisogna assumere che la sorgente non è fidata, non è trusted e quindi vanno, vanno fatti tutti i controlli possibili. Ovviamente noi negli esercizi cercheremo di dare i dati più filtrati possibili, ma a volte, come avete visto, ci sono degli errori. L'ultima fase, quindi la fase dura, quella di aggiungere le varie connessioni tra tutte le fermate. Nell'ultima fase... Quindi nella fase 2 ho creato ehm, questi archi dello stesso colore che collegano le fermate sulla stessa linea. Adesso devo collegare le fermate che hanno lo stesso identificativo però sono su linee diverse. Qui ci sono tutta una serie di metodi possibili. Quello che io ho pensato è stato ehm, itero sulle, sulle fermate, queste fermate qua che chiamo fermate sono quelle non su linea, ma proprio fermate, che sono quelle che giungono al controller. Su ogni fermata ho inserito poi una mappa, in ogni fermata ho inserito una mappa di quali sono le fermate su linea per quella particolare fermata. E questo è particolarmente interessante perché siccome avevo già l'informazione dal database di tutte le fermate su linea, a volte potrebbe essere utile, data una fermata, sapere quali sono le fermate su linea per quella specifica fermata e quindi per evitare di ogni volta dover iterare sulla lista originale, mi salvo questo risultato, quindi faccio un po' di preprocessing, ma quando poi mi servirà me lo trovo già a disposizione. Quindi io itero, ho deciso di iterare su tutte le fermate, su tutte le 600 fermate della metropolitana di Parigi, e per ogni fermata faccio un doppio ciclo sulle fermate su linea di quella fermata questo ciclo è vero che sono tre cicli in dati quindi a prima vista potrebbe essere un po' spaventoso però ricordatevi che in questo primo ciclo ha circa 600 elementi Questi due secondi, il secondo e il terzo sono cicli su pochi elementi perché tipicamente mi aspetto che una fermata abbia una, due, tre massimo 4 linee ma nella maggioranza dei casi abbia una sola linea quindi raramente itero più volte su, su questi cicli e se itero lo faccio poche volte quindi controllo che ovviamente che la fermata di partenza e la fermata di arrivo non coincidano, utilizzate sempre equals lo ripeto sempre perché continuo a vedere compare to per eh, controlli di uguaglianza e in tal caso, se non coincidono allora bisogna creare un edge stesso procedimento rispetto a prima quindi creo un link link diverso a null se il link è diverso a null allora setto tutte le, tutti i dati che sono quello della linea e dell'intervallo l'intervallo è quello della linea di destinazione quindi quello della fermata di, di, di arrivo la fermata su linea di arrivo di destinazione Altra cosa, l'ultima cosa interessante è il calcolo del percorso minimo. Prima il calcolo del percorso minimo era banale, inserivo il formato di partenza, il formato di arrivo, chiamavo D'Aistra e Dijkstra mi restituiva il PAT. Unica nota che mi concedo su questo è, attenzione alla versione della libreria di ZGraphT che utilizzate, perché... Erroneamente nel progetto io vi ho ancora dato la libreria vecchia che è quella eh, 0.9 0. e quindi nella libreria vecchia per ricavare il, il path bisognava iterare sulla lista di archi, quindi per ricavare la lista di fermati bisognava iterare sulla lista di archi e poi dalla lista di archi eh, prendere il vertice sorgente o target e quindi costruirsi la lista di fermate a partire eh, dai vertici incidenti ai vari archi che costituivano il path in realtà nella versione 1 della libreria ho visto che hanno aggiunto un nuovo metodo che già restituisce in automatico la lista dei vertici comunque in ogni caso eh, sto... È stato utile farvi lavorare anche con la, la versione vecchia, così avete visto entrambe le possibilità. Cercheremo comunque di darvi la versione della libreria più recente, quindi all'esame dovrebbe essere più veloce questa parte in caso. Quindi in ultimo, come si fa a calcolare in questo specifico secondo esercizio il cammino minimo? Bisogna calcolare tutte le varie possibilità, tra tutte le stazioni di partenza su linea e tutte le stazioni di arrivo su linea, per quella particolare fermata di partenza e arrivo selezionata. Perché, a differenza di prima, l'utente, eh, perché come, come prima l'utente selezionerà Villar esempio Roma, però starà a voi fare tutte le combinazioni possibili perché l'utente potrebbe benissimo prendere la linea gialla come la linea rossa come la linea blu. Quindi quello che, deve, quello che io ho fatto è stato un doppio ciclo dove prendo data la fermata, la fermata è quella selezionata dall'utente nell'interfaccia grafica, quindi data la fermata di partenza, e data la fermata di arrivo, li su tutte le fermate su linea di quella fermata di partenza e quella fermata di arrivo, con questi doppi cicli for, questo doppio ciclo for, e poi calcolo il cammino minimo tra questa combinazione, fermata su linea di partenza e fermata su linea di arrivo tra tutte le combinazioni, che saranno qualche decina, una decina, nel peggiore dei casi, eh, prendo quella che ha il peso minore e la restituisco. Quindi a differenza di prima, dove prima chiamavo D'Aistra una sola volta tra la fermata di arrivo e la fermata di partenza, in questo caso D'Aistra lo chiamo più volte sulle diverse combinazioni di fermate di arrivo e fermate di partenza. Avete delle domande? Allora se è tutto chiaro vi auguro buona serata e a presto.